Lasciatemi la parola perché adesso sono io in primo piano. Benissimo, benissimo. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Eh, piccole informazioni di servizio prima di iniziare. Eh, per chi non l'avesse ancora fatto, vi chiedo di registrarvi all'evento. Eh, trovate il link in chat con il codice da inserire. Inoltre, chi volesse fare delle domande può scrivere anche in chat. Eh, lascio ora la parola al nostro amministratore delegato Andrea Toscano. Buongiorno a tutti e benvenuti. Eh, oggi abbiamo organizzato questo evento perché stiamo cercando nuovi agenti da inserire nei nostri organici eh, nella nostra rete diretta. Io rappresento la Toscano S.P.A., che in questo momento sta cercando 45 nuovi agenti nelle maggiori città italiane e allo stesso modo anche la Gruppo Toscano, cioè la nostra rete in franchising, sta cercando ben 200 agenti e proprio per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento per raccontare la nostra realtà, la realtà toscano, eh, siamo presenti in tutta Italia, abbiamo oltre 200 punti vendita, siamo un'azienda che, che sta sul mercato da oltre 40 anni e in questo momento, grazie anche a un mercato estremamente interessante, tenete presente negli ultimi tre mesi, il numero di case vendute è aumentato del 25%, non rispetto al 2020, ma addirittura rispetto al 2019. Proprio per questo eh, sta aumentando la richiesta da parte dei clienti e per questo stiamo cercando nuovi agenti. Eh, questo evento nasce dall'idea di rendere vivi, eh, vivo il ruolo dell'agente immobiliare attraverso chi ha già fatto questo percorso professionale e lo sta continuando perché molti di loro eh, stanno proseguendo costantemente nella crescita professionale nel nostro lavoro. E per questo abbiamo organizzato un evento ospitando eh, un eh, nostro agente eh, quindi una persona che ha, ha fatto il percorso professionale ha iniziato quindi durante con tre mesi di formazione ed è poi diventato agente e poi ospiteremo si chiama ecco nella fattispecie già lo presento a breve gli darò anche la parola eh, si chiama lorenzo signorini dell'agenzia di bologna poi subito dopo eh, parleremo con paolo maria alessio del team manager dell'agenzia di milano porta romana ed anche speaker della nostra eh, golden domus academy eh, e poi eh, parleremo con il sales manager andrea maria corsetti dell'agenzia di Roma Appia Nuova un sales manager coordina un'agenzia diretta. Poi andremo in ultimo alla eh, figura del broker, cioè colui che apre un'agenzia eh, e con noi è Eric Vlamasi che eh, sta gestendo una start-up eh, in una zona importante di Milano. Ora però, prima di entrare eh, nei ruoli e nei dettagli, ho il piacere di avere qui con me l'area manager di Roma, eh, Fabrizio Verdecchia. Eh, è il supervisore di 13 agenzie dirette su Roma e mh, di circa altri 10 punti affiliati eh, nel Lazio. E volevo da, attraverso Fabrizio insomma, eh, farvi raccontare quella che è la libera professione e il mestiere dell'agente immobiliare. Ciao Fabrizio. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Come anticipato da Andrea, sono Fabrizio Verdecchia, area manager per quanto riguarda Roma. E ovviamente anche la mia attività all'interno di questa azienda è iniziata circa 30 anni fa, ovviamente con l'attività di consulenza. E come tutte le persone che attualmente ricoprono dei ruoli al nostro interno, attraverso l'impegno, i risultati e il raggiungimento dell'autonomia, mi è stata data la possibilità di ricoprire più ruoli fino a quello attuale. Allora, prima di parlare di quello che è la nostra attività, che in qualche maniera qualcuno può immaginare, poi magari entreremo più nello specifico, eh, volevo dedicare delle parole sul far capire chi è l'agente immobiliare. L'agente immobiliare è un libero professionista e normalmente chi sceglie la libera professione la sceglie per sfruttare delle opportunità che altri tipi di lavoro non danno, come i lavori da dipendente, che sono l'opportunità di crescita professionale e di conseguenza quella economica. Eh, nelle libere professioni queste opportunità sono strettamente collegate e soprattutto sono raggiungibili attraverso i meriti che uno conquista sul campo, attraverso il proprio impegno e attraverso il proprio risultato quotidiano. Eh, nelle libere professioni, nell'ambito commerciale eh, il nostro lavoro in assoluto è quello che dà più certezza di raggiungimento di questi obiettivi semplicemente perché l'immobile è una di quelle cose che ogni persona quando diventa adulto deve avere l'immobile è qualcosa di importante per l'italiano quindi in affitto o in acquisto ognuno di noi eh, dovrà risolvere questa problematica nel tempo e, mh, quindi finché ci sarà gente ci sarà gente interessata ad acquistare e a vendere case quindi è un settore inesauribile ma soprattutto quando si risolve un problema di così importante così importante per, per l'italiano eh, ci vedono alla stessa, strega, alla stessa strega di altri professionisti di altri settori come l'avvocato, come il commercialista con un'unica grande differenza che per diventare eh, per raggiungere nelle altre libere professioni eh, mh, dei risultati economici eh, e professionali eh, frutto di tutti gli studi e praticantati che uno ha fatto e quindi il sacrificio che nel tempo ha avuto, forse non bastano eh, 10 o 15 anni. Nel nostro settore, con tempi molto inferiori, si può raggiungere un'autonomia lavorativa, e di conseguenza un risultato economico basti pensare che quando noi parliamo con un neofita all'incirca nell'arco dei due mesi questa autonomia si può raggiungere autonomia che poi può mettere nella condizione ogni persona di capire quale può essere il percorso di crescita all'interno della nostra azienda eh, dopo ci saranno delle testimonianze di mh, molte delle nostre risorse che attualmente ricoprono dei ruoli in base anche ai tempi di permanenza al nostro interno e ruoli all'interno della nostra azienda, piuttosto, eh, come qualcuno ha fatto, eh, puntare all'imprenditoria eh, aderendo al progetto del franchising che la nostra azienda ha. Passiamo adesso a cosa fa l'agente immobiliare. L'agente immobiliare è un mediatore. E proprio perché il nostro prodotto è la casa, quindi eh, vendere case, più ne abbiamo eh, di case, e più riusciamo a soddisfare eh, la richiesta dei nostri clienti presenti nei nostri database. Eh, pensate che oggi noi in tutta Italia abbiamo circa 350.000 richieste attive, dove a fronte di queste richieste noi giornalmente ci sostituiamo a loro nella ricerca dell'immobile, eh, per offrirgli sul piatto d'argento l'appartamento dei propri sogni. E per questa ricerca, ovviamente poi legata a tutto quello che è il servizio che porta fino all'acquisto, un acquirente ci paga. Eh, quindi per una mh, gente immobiliare, la conoscenza del territorio d'appartenenza, proprio per effettuare queste ricerche, è di fondamentale importanza. Perché oggi una persona che merita di vendere una casa... Eh, prima di farlo o privatamente o con un'agenzia magari lo dice al vicino, lo dice al condomino, lo dice al portiere, lo dice al negoziante, al parente, per non arrivare laddove il cliente ha deciso il giorno prima di vendere un immobile di fondamentale importanza perché il cliente vede di buon occhio l'utilizzo della nostra azienda per la valutazione di un immobile e da lì l'utilizzo del servizio per la vendita diventa un fattore abbastanza scontato, ovviamente utilizzando tutti quelli che sono i servizi e dal momento che il venditore utilizzerà i nostri servizi e la nostra banca dati entrerà in gioco l'attività e il servizio nei confronti del venditore, con una finalità che è quella di trovare l'acquirente giusto che potrà arrivare ad acquistare quell'immobile. Ovviamente per poter fare questa attività, ehm, chi si andrà a candidare, chi verrà selezionato, avrà a fianco eh, un gruppo che ha un metodo rodato ormai da 40 anni di attività, quindi sappiamo benissimo quali sono le cose da fare per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente poi serve la quotidianità del singolo. E soprattutto abbiamo un'azienda che ci dà strumenti molto importanti, sia di marketing, e mh, strumenti anche tecnologici per fare quotidianamente la nostra attività. Mi auguro di aver in qualche maniera chiarito le idee a chi ci sta ascoltando eh, ripasso la parola ad Andrea poi se successivamente ci saranno delle domande sono disponibili a qualunque tipo di risposta ovviamente Grazie Fabrizio e, insomma hai dato una visione credo chiarissima di tutta la nostra attività e della libera professione e ora, eh, lo annunciavo poco fa, passiamo alla prima testimonianza di un nostro agente che è entrato proprio circa un anno fa nell'Agenzia di Bologna e ha iniziato un percorso professionale che adesso ormai eh, è, da circa, è da poco più di un anno, se non sbaglio. Ma passo la parola a Lorenzo Signorini dell'Agenzia di Bologna Centro. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Signorini appunto, ho 27 anni e sono esattamente da un anno in Toscano. E sono entrato dopo aver completato i miei studi, mi sono laureato, ho fatto un master, ho lavorato all'estero, per causa Covid sono dovuto tornare, ho passato un'estate senza sapere quello che volevo fare, e ho capito però nel breve tempo in cui ho lavorato in un'azienda, nel commerciale appunto anche, che il lavoro d'azienda non era quello che stavo cercando in questo momento, lavorare davanti a un computer per otto ore, non era quello che, eh, a cui ero portato, e quindi ho deciso quasi per gioco, vedendo su LinkedIn una posizione aperta di, da parte della società toscana, di candidarmi. E I primi tre mesi ho sostenuto appunto lo stage, nel quale sono stato affiancato da persone in cui erano molto più esperte di me, mi hanno supportato, supportato sia presen di presenza, quindi da un sales manager all'interno dell'agenzia, ma anche dall'agenzia e dalla, dalla società, perché quotidianamente, periodicamente facevamo dei webinar. Delle, dei corsi di aggiornamento in modo tale da essere sempre più autonomo nel lavoro e ritengo di essermi migliorato tanto nei tre mesi di stagio infatti all'inizio c'erano qualche, magari qualche perplessità sul lavoro ma essendo stato supportato sin dall'inizio mi sono, sono trovato subito bene e tipo per esempio per, dopo un anno mi ritengo di essere stato... Molto fortunato e bravo perché sono riuscito a raggiungere traguardi molto importanti, come aver chiuso tante vendite, che non era, non era del tutto scontato. E, mh, ritengo che questo lavoro non abbia bisogno di competenze scientifiche o tecniche, è un lavoro che è di tutti, però non è per tutti. Perché? Eh, non competenze tecnico-scientifiche, ma tante competenze personali. Bisogna avere tanta voglia di fare, prendere il lavoro con tanto entusiasmo, vivere la giornata sempre con entusiasmo e il, i risultati sicuramente arriveranno. E prima di iniziare questo lavoro, diciamo che anche io ero una persona che si sposava bene con il lavoro dell'agente immobiliare, perché era una persona molto estroversa, curiosa e ambiziosa. D'altra parte questo lavoro ha portato a me di affinare ancora le mie caratteristiche personali perché il lavoro mi ha dato tanto, come essermi responsabilizzato tanto. Mi sento molto più responsabile, molto più tenace e ambizioso ancora di più di quello che lo ero prima. E I primi tre mesi sono stati appunto di, di collaudo, di verifica delle, delle caratteristiche che servivano, nel senso di fare notizia, di portare un'acquisizione e al giorno d'oggi, dopo solo un anno riesco a parlare con gente anche di un, certo, di un certo tipo come ingegneri, avvocati, allo stesso livello loro. Per, no, per concludere, non, non piano su, su, su, inferiore degli altri, anche l'aspetto economico eh, fa eh, del, un rilievo su questo lavoro, perché io dopo solo un anno sono riuscito a togliermi tanti sfizzi, eh, che magari se non, ave non, avendo non avendo iniziato questo lavoro non sarei riuscito a fare, quindi devo ringraziare da una parte la società Toscano che mi ha messo eh, in mano un, uh, una posizione in cui io potevo dare tanto eh, e sono molto contento della scelta che ho fatto, eh, quindi ritengo a tutti di provarci perché se fatto nel modo giusto fidatevi che è un lavoro che potrà darvi grandi soddisfazioni. Grazie Lorenzo, eh, riprendo le tue parole sul tema entusiasmo, sicuramente è un lavoro dove eh, avere il sorriso, avere un atteggiamento propositivo e, e proattivo eh, fa forse più di qualsiasi altro aspetto, chiaramente poi ci sono tante cose da apprendere eh, che uno costantemente lo potrà fare all'interno di una nostra agenzia, perché sarà seguito da tutti i ruoli che poi oggi vedete qui. Allora, proprio per questo, eh, chiedo cada a pennello eh, Paolo Maria Alessio, che è poi il team manager della nostra agenzia di Milano-Porta Romana. E chi è il team manager? Il team manager è quel ruolo di manager più vicino però gli agenti quindi è il riferimento proprio operativo eh, sotto ogni punto di vista lo è anche il sales manager però il team manager eh, è una figura molto molto vicina agli agenti che supporta il loro sviluppo la loro formazione eh, e dà, fo dà anche un grande contributo economico infatti paolo maria eh, è stato vincitore eh, di tre Golden Domus, eh, il, nostro, eh, il nostro popolare premio eh, che premia ogni anno i migliori di varie categorie eh, e Paolo Maria insomma ha ottenuto grandi risultati. A te Paolo. Grazie Andrea e bentrovati, buongiorno a tutti. Come anticipato sono Paolo Maria Alessio, ho 25 anni e sono in Toscano dal gennaio 2018. Ricopro il ruolo di team manager dell'Agenzia Porta Romana a Milano. Volevo raccontarvi quello che è un po' il mio avvicinamento all'azienda eh, e come sono avvenuto a conoscenza. Eh, premetto che eh, concludo i miei studi ed era un periodo dove non ero molto convinto su quello che volevo fare poi nella mia vita. E tramite un amico di un amico vengo a conoscenza dell'opportunità che offriva questa azienda e quindi decido di candidarmi. Porto il mio curriculum e vengo richiamato per un colloquio che tra l'altro feci con te Andrea e, e da lì inizia un po' la mia esperienza, il mio percorso di stage come, come tutti. Devo dire non con poche difficoltà all'inizio però grazie comunque alla una mia grande caratteristica che è la tenacia, la voglia di arrivare e poi anche vedendo all'interno dell'agenzia eh, i superiori e persone sopra di me che ottenevano grandi risultati e si toglievano tante soddisfazioni sia personali che economiche, eh, ho deciso di stringere i denti e, e apro così la partita IVA, divento libero professionista. A quel punto concludo il primo anno tra i 10 migliori agenti della Toscana in Italia e inizio molto bene il secondo, come ha annunciato Andrea detengo il record di fatturato agente e vinco sia quell'anno lì sia fatturato che attività e operazioni immobiliari cosa importante che tra l'altro prendo molto a cuore quell'anno lì aggiungo un tassello alla mia carriera che è quella eh, divento team manager. Questo tassello è quello della formazione e crescita di nuove risorse. Eh, come vi ho detto, lo, lo prendo molto a cuore, e infatti divento anche speaker della GDA, come annunciava prima, è la nostra scuola di formazione interna, la Golden Domus Academy, dove oltre a insegnare il metodo toscano, tramite i nostri corsi settimanali, cerchiamo di eh, trasferire tecniche, pratiche e teoriche riguardanti tutta l'attività dell'agente immobiliare. Eh, ovviamente attraverso concetti mentali, eh, attualmente poi noi in agenzia siamo, siamo in otto, stiamo crescendo e quello che posso dirvi è che tutti i ragazzi all'interno dell'agenzia sono riusciti, compreso me, a togliersi grandi soddisfazioni personali ed economiche in tempi che io reputo anche relativamente brevi. E grazie. Grazie, Paolo. E ora mh, veniamo a, alla storia di Andrea Maria eh, Corsetti. Eh, Sales Manager dell'Agenzia di Appia Nuova. Eh, prima di farti iniziare, ecco, aggiungerei alcuni aspetti, anche per eh, dare un quadro chiaro di chi è un, un agente immobiliare e magari ancora non sa di esserlo, sicuramente una persona eh, con doti relazionali, eh, che il no lo vede come uno stimolo eh, che anche un'esperienza negativa lo vede come un qualcosa da cui imparare eh, ecco queste forse sono delle caratteristiche molto importanti come anche avere una flessibilità di pensiero perché ti devi mettere costantemente in discussione eh, avere, essere pronta ad apprendere sia teoricamente come diceva Paolo ma anche praticamente osservando e eh, rubando con gli occhi Quindi uso questa parola perché è proprio così eh, credo che Chiunque entra all'interno del nostro gruppo deve cercare di prendere da tutte le persone con cui entra in contatto, anche dai clienti, perché poi anche le esperienze che faremo con i clienti o con i contatti in zona saranno elementi importanti. Ecco, fatto eh, questo piccolo preambolo, Andrea Maria, te ci puoi sicuramente raccontare eh, molte altre cose. Sì, Abbiamo... Grazie Andrea. Buongiorno a tutti, mi chiamo appunto mi chiamo Andrea, Andrea Maria Corsetti. Ho 30 anni e sono appunto il Sales Manager dell'Agenzia di Roma a Pianova e dopo essermi laureato in Ingegneria ho iniziato a cercare lavoro ed inviare curriculum. Tra le varie offerte appunto c'era quella della Toscano che mi sembrava molto allettante e siccome sono sempre stato affascinato dal mondo immobiliare ho inviato la mia candidatura e così sono entrato in Toscano nell'aprile del 2018. Quando ho iniziato lo stage ho trovato in agenzia un team di ragazzi molto motivati e, e soprattutto concentrati al raggiungimento degli obiettivi. Sono stato seguito passo passo dal mio sales manager in tutte le attività a 360 gradi che è poi quello che io oggi faccio con i miei agenti ed ho raggiunto così la mia prima vendita già nel periodo di stage. L'aspetto che principalmente mi ha eh, coinvolto più di tutti è stato quello di poter fare la differenza sin da subito e questo mi ha portato eh, per forza di cose a mettermi in gioco e a raggiungere in breve tempo eh, dei risultati soddisfacenti prendendo incarichi già nelle prime settimane e eh, classificandomi tra i primi dieci posti per attività e per fatturato. Ritengo di essere una persona molto ambiziosa, intraprendente, determinata, che sono delle qualità fondamentali insomma per fare questo lavoro al meglio, eh, ma questo lavoro altrettanto mi ha aiutato moltissimo a eh, sviluppare delle capacità relazionali, a conoscere il territorio dove eh, lavoro e ormai abito e a migliorare anche la mia capacità d'ascolto. L'azienda eh, motiva molto tutte le persone che, che ne fanno parte, organizzando appunto, come dicevano prima i miei colleghi, le gare tra agenzie e tra agenti e, e questo ci permette di essere molto competitivi e fare sempre di più per alzare l'asticella. Il metodo toscano è infallibile grazie anche agli strumenti che abbiamo a disposizione, tra cui l'app t plat che è la nostra piattaforma su cui gestiamo tutta la nostra attività. Eh, questo è un lavoro che ti appassiona moltissimo e eh, ti permette anche di raggiungere grandi soddisfazioni sia a livello personale che eh, economico passo la parola a te Andrea grazie Andrea Maria eh, e ora eh, prima di concludere eh, passo la parola a Eric Vlamasi Eric ha, ha fatto un'altra tipologia di passo, di carriera eh, dopo aver eh, ottenuto risultati importanti all'interno della nostra rete diretta, ha scelto la strada dell'imprenditoria, diventando un punto affiliato, perché in Toscana offriamo anche questa possibilità poi di poter aprire una propria agenzia, eh, diciamo autofinanziando col proprio lavoro eh, l'apertura di questa startup. Ma lascio ad Eric tutti i dettagli. Grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo Eric Blamasi e sono il Real Estate Broker dell'Agenzia di Milano Monterosa. Allora, il mio percorso inizia all'età di 20 anni. Metto piede in azienda a 20 anni, spinto dal fatto che mio fratello già lavorasse all'interno di questa struttura, ma... Soprattutto spinto dal fatto che lo vedessi appagato, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico. È stata una grossa spinta per me, quindi decisi di cominciare, fissare un colloquio e iniziare il mio stage. Ovviamente iniziai lo stage con diversi dubbi nel capire se era il lavoro che faceva per me, se era quello che volevo fare nella vita, però allo stesso tempo con molto entusiasmo e con la grinta che diciamo mi, mi contraddistingue. Infatti, dopo poco più di due anni. Sono diventato autonomo e ho aperto la mia prima agenzia immobiliare con i miei due responsabili, il mio team manager e il mio sales manager, ovviamente agevolato dal fatto che l'azienda mi permette di autofinanziarmi, quindi di rendere più agevole l'apertura di nuovi punti vendita così con me, così con chiunque eh, all'interno dell'azienda e quindi ho iniziato questo percorso, ho creato questa startup e non nego che non è stato semplice, però penso anche che se una cosa risulta troppo semplice, nelle cose importanti della vita, come può essere il lavoro, la famiglia, le relazioni, penso che la sticella sia un po', un po' troppo bassa, quindi eh, so di avere ancora molta strada da fare, è una sensazione che mi piace, e quindi nulla, sono orgoglioso del mio percorso fatto, spero di... Uh, essere stato d'aiuto nella presentazione di questa azienda che reputo, reputo molto importante per me e ripasso la parola a Toscano Grazie Eric, assolutamente ci ha dato insomma una testimonianza importante e sicuramente quello che può essere uno dei punti di arrivo perché oggi avete visto varie tipologie di punti di, eh, di arrivo ma di sviluppo perché ogni fase è un punto di sviluppo poiché poi eh, le opportunità eh, naturalmente possono essere molteplici poi nel tempo, andando avanti. Qui vediamo comunque tutti i casi di persone che hanno iniziato eh, a età differenti, eh, con bagagli ed esperienze e motivazioni diverse che sono riuscite, soprattutto con delle caratteristiche personali e umane che mh, combaciano proprio con quella che è l'attività dell'agente immobiliare. E noi oggi stiamo cercando proprio que quella tipologia di persone. Ora volevo entrare eh, in, in alcuni dettagli di quella che è la nostra azienda. Come dicevo eh, all'inizio, eh, siamo 200 agenzie in tutta Italia e nasciamo nel 1982. Proprio l'anno prossimo eh, faremo 30 anni. Eh, scusate, 40 anni, quindi eh, da tantissimo sul mercato, eh, come una, indubbiamente, mh, delle voci più credibili del mercato immobiliare. Eh, credo che mh, si veda, chiedo agli altri relatori, confermate che si vede lo schermo, tutto in ordine, no? Vedete bene? Sì, sì vediamo. Sì, eh, sì, benissimo. Bene. Bene. Eh, come accennavo poco fa, quindi nasce nel 1982, da 40 anni sul mercato, come potete eh, vedere abbiamo sempre curato l'immagine delle nostre agenzie come contestualmente anche eh, l'attività e l'operatività dei nostri agenti. Prima sentivate parlare della nostra scuola di formazione che è in costante evoluzione e eh, rinnovamento proprio perché è l'elemento cardine su cui sviluppare i nostri clienti. Come dice il nostro presidente, fondatore, eh, il nostro primo obiettivo è la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti ed è per questo obiettivo che lavoriamo ogni giorno, con passione e professionalità. La stessa eh, passione, fiducia e soddisfazione la mettiamo verso i nostri collaboratori. Cioè ogni collaboratore che entra all'interno della nostra azienda ha poi anche l'obiettivo di aiutare e supportare tutti i nuovi entrati, perché poi nel tempo tutti noi diventiamo persone che trasferiscono eh, la propria professionalità, il proprio know-how che l'azienda mette all'interno um, di ogni nostra agenzia. E questo è l'obiettivo principe, supportare ogni nostro agente per far sì che possa dare il migliore dei servizi possibili ai nostri clienti, acquirenti e venditori. Toscano... Yeah. Perdonami sì. se ti interrompo, eh, forse le vediamo meglio se le metti in presentazione, le slide. Ah, va bene, perfetto. Magari ok, grazie. Adesso credo si veda meglio. Sì. Perfetto, bene. E ora entriamo invece su altri aspetti, perché Toscano non è solo intermediazione immobiliare o franchising, cioè gruppi di agenzie, che danno il servizio di agenzie immobiliare ai nostri clienti, acquirenti e venditori, ma è un gruppo di aziende. Infatti ehm, abbiamo la Toscano Muti, che supporta proprio l'operato delle nostre agenzie e dei nostri clienti, eh, perché va a dare eh, mutui, naturalmente essendo una società di inversione creditizia, a varie tipologie di eh, istituti di, crediti, di credito per poter dare il miglior mutuo possibile. La OASI Home Design, che si occupa di ristrutturazione e anche di supportare le agenzie immobiliari nel presentare al meglio i nostri immobili. Ogni nostro cliente può avvalersi di una ristrutturazione con oasi eh, subito dopo aver acquistato una casa. Questo è un vantaggio sia per chi vende casa eh, che per chi la acquista, per chi vende perché naturalmente un acquirente già ha questo tipo di servizio che ha un forte valore aggiunto. La Toscano Gestione Immobiliare, che si occupa eh, di property management, di gestione di centri commerciali, di immobili, la Toscano Editore ed Advertising è qualcosa che supporta invece quotidianamente l'attività di ogni nostro agente immobiliare, perché è il nostro marketing, si occupa di eh, ideare eh, campagne di promozione in televisione, in, eh, online, cartacee, quindi... Va una divisione dedicata a darci migliori servizi. Come la T-Software, prima Andrea Maria parlava di t Tiplat, è la nostra piattaforma proprietaria fatta su misura per i nostri agenti e per le nostre esigenze. C'è un dipartimento eh, che lavora costantemente a nuovi prodotti per supportare i nostri agenti. E poi ritorniamo naturalmente al franchising e all'intermediazione immobiliare, ma di quello già ne abbiamo parlato. Insomma, Toscano è una è un gruppo di aziende, è un vero e proprio gruppo a tutto tondo. E, naturalmente tutto parte però dall'interno delle nostre agenzie che sono tutte su strada e curate in ogni dettaglio in modo da poter fornire la migliore esperienza ai nostri acquirenti e venditori. E, abbiamo naturalmente, sicuramente la nostra eh, missione eh, è... L'elemento cardine, indubbiamente, è vendere casa ai nostri clienti e farla acquistare anche ai, a tutti gli acquirenti che stanno cercando. Cerchiamo di fare questo attraverso due aspetti. Eh, la tradizione, 40 anni sul mercato, dove ci hanno mosso sempre eh, l'etica, la motivazione, la passione, la responsabilità, il rispetto, l'affidabilità. Un gruppo eh, che è da 40 anni sul mercato è deve costantemente seguire questi punti cardini, li abbiamo scritti in una nostra carta dei valori ed è un qualcosa che ci ispira giorno dopo giorno e che ispira tutti i nostri agenti. L'innovazione perché è indubbiamente centrale, centrale per rendere il lavoro dell'agente immobiliare sempre più efficace e concreto e per dare quindi la migliore esperienza possibile ai nostri clienti come già dicevo poco fa eh, abbiamo software di analisi creati ad hoc perché come dicevo è tutto interno una piattaforma digitale integrata con i, i maggiori portali immobiliari report per i nostri clienti quindi tecnologia anche per la nostra clientela oltre che per i nostri agenti il tutto naturalmente per ehm, fornire la migliore esperienza Entriamo, prima vi parlavo di marketing, ma ora entriamo nei dettagli di marketing, eh, quello che facciamo è mettere nelle condizioni un agente immobiliare di non dover pensare a nulla sotto questo aspetto perché ci sono campagne pubblicitarie in tv che vengono fatte costantemente prima fabrizio parlava della nostra banca dati che è proprio grazie a tutto questo marketing che è così folta ascoltavo poco fa oltre 350.000 nominativi ed è grazie a tutto questo marketing che consente eh, la possibilità di poter subito avere la persona giusta per un immobile acquisito, questo è un elemento indubbiamente molto importante. Il nostro portale, Toscano.it, l'app, la pubblicità televisiva sulle reti RAI, qui posso darvi un'anteprima, eh, nel mese di ottobre è già programmata una nuova campagna pubblicitaria sia sulle reti RAI che sui maggiori social network. Eh, e qui anticipo quello che costantemente facciamo campagne di web marketing che portano milioni e milioni di visite ora entrando in dettagli ancora più Anc in aspetti ancora più di dettaglio possiamo vedere eh, la promozione che facciamo degli immobili, quindi sui maggiori portali italiani, grande forza al nostro portale Toscano.it a cui dedichiamo particolare energia facendo investimenti importanti anche sui principali motori di ricerca come Google, Facebook e poi una cura della presentazione degli immobili con video, a turno. In ultimo, l'aspetto delle newsletter, strumento o anche messaggi WhatsApp che su, sono aspetti molto apprezzati dai clienti perché danno quell'immediatezza nel momento in cui ci sono nuovi immobili a disposizione, danno la, la possibilità alle persone subito di essere eh, contattati e, potersi, e poter andare a visionare un immobile. Strumenti che riguarderanno tutti i nostri agenti e che riguardano costantemente i nostri agenti sono tutti quei strumenti di presidio del territorio che sono i cartelli, strumenti vari perché il marketing costantemente pensa a iniziative nuove proprio per darci modo di operare eh, in modo sempre, più, sempre innovativo anche in quello che è il mercato offline, cioè il contatto con il pubblico, con eh, le persone che conosciamo nella zona e con tutti i clienti i venditori che conosciamo in zona. Per questo sono determinanti le nostre agenzie di zona in costante espansione. Prima sentivamo parlare Eric, che è una nuova apertura, proprio volta a presidiare meglio il territorio e dare eh, servizi sempre eh, a dare la possibilità ai nostri clienti di poter andare nella propria agenzia di quartiere. Questo è il nostro obiettivo, cioè ampliare il numero di persone che entrano all'interno del nostro gruppo con la possibilità di poter offrire il servizio a sempre più clienti con aperture anche territoriali nelle zone più vicine a loro. In ultimo, eh, ma forse ne ho parlato già prima ampiamente, la Golden Domus Academy, prima Paolo Maria ha fatto insomma, una descrizione eh, ottimale della nostra accademia che è stata totalmente ristrutturata un anno fa e che è in costante evoluzione. Tenete presente che veramente si può dire che ogni corso non è mai uguale a un altro, anche sullo stesso tema. L'innovazione nella nostra scuola di formazione è l'elemento cardine, costantemente in base ad esperienze pratiche viene costantemente innovata e aggiunti elementi perché perché è fatta da agenti immobiliari che stanno sul campo agenti immobiliari che operano costantemente e che quindi grazie alla loro eh, esperienza vanno a innovare la metodologia e a diffonderla anche in tutte eh, le nostre agenzie attraverso eh, i nostri webinar e poi a breve ci sarà anche un ritorno ad esperienze fisiche ora entrando eh, al primo tema che ho affrontato dove stavo dicendo che in questo momento stiamo cercando per la Toscana SPA che è fatta di 28 agenzie eh, 45 agenti eh, 18 posizioni sono aperte su Roma 8 su Milano 3 a Torino 2 a Palermo, Cagliari, Bologna, Verona, Bari, Genova e Firenze una a Napoli e Catanzaro questo chiaramente è in costante evoluzione anche questo aspetto, quindi questo è in questo momento il bisogno che c'è nelle nostre agenzie. E chiaramente, vi faccio adesso un esempio, le agenzie dirette su Roma sono 13 e in questo momento stanno cercando 18 posizioni. Su Milano sono 3 le agenzie dirette, ne stanno cercando 8. Tutte le altre, a Torino sono 2, ne stanno cercando 3, nelle altre città invece sono agenzie singole. Parliamo di rete diretta. Contestualmente la nostra rete in franchising è fatta di altre 170 agenzie che in questo momento stanno cercando 200 agenti. Quindi comunque potete proporvi anche in tutte le nostre agenzie in franchising perché anche eh, nelle nostre agenzie in franchising stanno cercando un numero importante di persone. Come vi dicevo, l'incremento di mercato che si sta avendo richiede un aumento degli organici importanti, i nostri piani di sviluppo eh, richiedono un incremento dei nostri organici, tenete presente che in questo momento siamo eh, circa 750 e il nostro obiettivo è arrivare entro il 2025 a 2000 persone, eh, questo come dicevamo per poter dare il nostro servizio a più clienti possibili. Entrando eh, in alcuni aspetti che forse avete anche letto rispondendo all'annuncio, eh, ma li voglio riepilogare con, in maniera schematica, ecco qui cosa offriamo. Eh, per iniziare il percorso professionale offriamo un fisso di 800 euro al mese. Durante questi tre mesi di formazione finalizzati all'inserimento e quindi al percorso professionale, quindi ogni mese, Avrete un, eh, un, un, un fisso di 800 euro. Successivamente eh, ci saranno incentivi, premi, provvigioni e il corso per diventare agente immobiliare. Sì, perché immediatamente nel momento in cui un agente apre, diventa eh, un agente toscano, avrà il corso per diventare agente immobiliare. Questo corso ha il valore di 600 euro e viene totalmente pagato dall'azienda. E inoltre oggi le avete viste in maniera reale le concrete possibilità di carriera che ci sono all'interno del gruppo. Facendo una media da quelle che sono le varie esperienze che ci sono state all'interno del nostro gruppo abbiamo individuato che nel primo anno di attività si arriva ad avere guadagni 3.000-3.000 euro al mese. Eh, questo naturalmente può variare, ma può essere anche più alto come guadagno, questo dipenderà chiaramente dall'operato di ognuno eh, e anche dal, dal proprio percorso. Eh, questo, ognuno è diverso, oggi abbiamo sentito vari percorsi, eh, ma indubbiamente questa è una media a cui tutti possono ambire, ma anzi puntare anche a superarla. Il nostro è un'offerta a tempo pieno, è un percorso professionale finalizzato all'inserimento, quindi non integrabile con altre attività. Ora, per tutti quelli che hanno visto la nostra diretta Facebook, eh, hanno che hanno visto questo evento, possono eh, candidarsi su mandando una semplice mail su job@toscano.it o andando sul nostro portale toscano.it nella sezione lavora con noi o entrando all'interno delle sezioni delle nostre agenzie e candidandosi proprio ad un'agenzia specifica. Per chiunque ci sta seguendo su Facebook può anche scriverci nei commenti eh, inserendo il suo contatto o contattarci in privato. Ringrazio a questo punto tutti quanti per eh, questa diretta e questo evento. Eh, Stefania, io a questo punto ho concluso. Eh, chiunque eh, vuole candidarsi può immediatamente mandarci la sua candidatura e sarà contattato nei prossimi giorni.